la a Strasalerno un appuntamento atteso uh, in seguito alla pandemia, ancora più atteso. Certo, abbiamo avuto questo stop di un anno forzato e finalmente riprendiamo, ci riprendiamo la città, ci riprendiamo la libertà, ci riprendiamo la voglia di correre. 26esima edizione alla partenza domenica, 8.45 piazza eh, al, al Carnale praticamente. Quanti partecipanti? Quanto è lungo il percorso? Allora, il percorso si snoda per 21 km e 97 km. È una classica mezza maratona. Eh, due giri eh, partendo eh, dalla Carnale, eh, via, eh, via Leucosia, altezza Miramare, eh, giro di Boa all'interno, via Trento, eh, per avere di nuovo il giro di Boa eh, al Teatro Verdi. Due volte il percorso. Poi ci sarà la 10 km. Eh, che sarà eh, sullo stesso percorso, partirà allo stesso momento e non competitiva eh, quindi eh, amatoriale, un solo giro e quest'anno la Stasera è nel campionato regionale di corsa su strada di 21 km anche questo è un segnale di ripartenza, pian piano proviamo a riappropriarci delle nostre vite assolutamente sì, siamo tutti Scalpitanti, abbiamo sofferto tanto eh, di questa mancanza di libertà e, e questa è un'occasione per ricominciare.